potete dare qualche consiglio, qualche consiglio ovviamente professionale ai ragazzi che stanno intraprendendo la loro carriera nella, nella cioccolateria e comunque anche nella pasticceria, comunque nel mondo del lavoro perché alcuni, eh, ricordiamo, hanno fatto il corso Master che dura sei mesi sono molto molto giovani tutti quindi alcuni hanno già avuto esperienze lavorative invece alcuni non le hanno ancora avute quindi dei consigli da parte vostra che ormai siete in questo campo da anni allora la premessa per aiutarli è che questo è il più bel lavoro al mondo non ci sono tanti lavori belli come questo noi lavoriamo sui momenti felici degli esseri umani nasciamo c'è un dolce, il battesimo c'è un dolce, la comunione c'è un dolce eh, il dolce in tutti i momenti più belli della vita c'è nel matrimonio c'è il dolce, nella separazione abbiamo fatto il dolce anche per la separazione per cui tutti i momenti più belli della vita dell'essere umano sono legati a un dolce è eh, uno dei lavori più creativi perché è creativo a 360 gradi, e noi andiamo a lavorare sia sotto l'aspetto gustativo, olfattivo, ma anche sotto la fase eh, artistica, perché andiamo anche a creare, come stanno facendo i ragazzi oggi, delle cose molto belle. Dare dei consigli per il futuro di questo lavoro è semplice, imparare, imparare, imparare imparare e praticare ogni volta che si impara un qualche cosa bisogna metterlo in pratica eh, io sono stanco di vedere adesso tutti questi maestri nel mio biglietto da visita da un po' di anni c'è scritto apprendista perché ho scoperto che non si finisce mai di apprendere eh, nasciamo come un sacco vuoto questo sacco noi lo riempiamo durante tutta la vita e bisogna sempre riempirlo e sempre mettersi dentro qualcosa. per cui siamo sempre apprendisti apprendiamo continuamente però bisogna avere questo spirito e questa capacità di apprendimento eh, tante volte la presunzione ti fa perdere questa capacità di apprendere, non dobbiamo vergognarci di imparare ogni giorno allora il mio consiglio eh, può essere questo sinteticamente eh, hanno già scelto una specializzazione che è quella del cioccolato quindi entrare nel mondo della pasticceria mh, o della ristorazione con una specializzazione è già una bella cosa. Ecco, il consiglio che vi do è di avere un punto di arrivo. Qual è il punto di arrivo? Può essere cioccolato artistico, può essere i cioccolatini, può essere i semifreddi, può essere quindi una specializzazione in cui costruire un po' come quello che è il mondo adesso, no? ci sono un sacco di specializzazioni, non c'è più eh, c'è anche il medico di base ma ci sono poi tutte i vari specializzazioni, anche voi trovare un punto d'arrivo, un punto d'arrivo in cui eh, lottare fino in fondo, quindi specializzarsi al top, quindi cosa vuol dire? Studiare ancora, aprire i libri, eh, provare come diceva il maestro Ferguglia, lavorare, provare, imparare eh, e via dicendo, però con una particolare strada, eh, che non vuol dire escludere anche eh, le altre nel campo di pasticceria, dobbiamo comunque sapere cos'è un pan di spagna, un biscuit, distinguere un semifreddo da, da una torta in positivo, distinguere un gelato da una caramella, anche le cose più semplici bisogna saperle, però avere un obiettivo, se uno ha un obiettivo riesce ad andare fino in fondo, altrimenti vaghiamo, vedo tanti ragazzi oggi vagare nel nulla senza poi avere una meta, un punto d'arrivo e questo è un consiglio che vi do di trovare al più presto un punto d'arrivo. Grazie mille, una cosa che voglio dire è che comunque l'obiettivo del master... È c'è, perché comunque tra dieci giorni i ragazzi prenderanno il diploma, quindi questo obiettivo è stato raggiunto per, per tanti, per 22, ora qui noi ne vediamo solamente 8. quindi il primo obiettivo c'è adesso dovete andare solo avanti, questo concorso è il, il punto, diciamo, magari di partenza e niente, io vi auguro il meglio e una cosa che reputo importantissima, che magari non ho mai detto, è che comunque tutti i giorni entrando in questo laboratorio e rapportandosi con 22 persone, anche io imparo tutti i giorni tanto, oltre alle cose pratiche anche diciamo le cose normali della vita. Quindi io vi ringrazio di questa cosa e mi raccomando